L'ergonomo posturale si serve di un metodo scientifico certificato per la misurazione delle alterazioni della postura di una persona. Utilizza strumenti che usano anche altri specialisti, quali baropodometri, sistemi fotografici e di scanner. L'approccio dell'ergonomo posturale tuttavia è completamente diverso e Molto importanti, fondamentali, sono le soluzioni che offre per cose anche molto importanti, quali scoliosi gravi, cefalei ricorrenti, problemi alle ginocchia o ai piedi. L'ergonomo posturale aiuta le persone a risolvere i problemi posturali attraverso tutori, plantari, calzature speciali, o placche da inserire in bocca, ma suggerisce loro anche ginnastiche, stretching o reset posturali. Resta da risolvere il posizionamento del piano occlusale. Per questo, l'ergonomo posturale necessita di essere affiancato da un odontoiatra qualificato che possa fare questo e rendere duraturo nel tempo il lavoro svolto nel ripristino della postura corretta.